Queste scarpe bianche sono le Mitsuno Wave Neo Wind, rappresentano la scelta ecologica della casa giapponese e di sostenibilità che eh, dimostra la vocazione tecnologica ma al tempo stesso è il pensiero per l'ambiente, cosa che abbiamo già raccontato nell'unboxing di qualche giorno fa ma per capire di cosa stiamo parlando come al solito partiamo dalle specifiche. Stiamo parlando di una scarpa di 255 grammi, anche se da quello che ho testato, le mie bilance parlano di 260 grammi, 39 mm nel tallone, 31 mm nell'avampiede, utilizza questa scarpa un Intersuola Energy che di fatto, secondo me, è molto veloce. A Andrea, cosa ne pensi di queste Mitsuno? Neo wind delle quali abbiamo fatto un unboxing qualche settimana fa. Ma innanzitutto che le sporcate non so dove, non so come. Uh, la tua maglia è intonsa, uh, la suola uh, faccio fatica a toccare. <ride> Però, no, dai, bella scarpa, scarpa veloce, scarpa morbida, che, che in casa Mizuno non è così scontato. Non era così scontato perché, dai, con l'arrivo la, di queste e le stesse rider secondo me hanno invertito un po' la rotta. Assolutamente veloce, come, come intersolo secondo me è molto veloce, cioè molto reattiva, molto, molto responsive. <ride> mi è piaciuta, ti ripeto, mi è piaciuta perché comunque è morbida, non troppo, non troppo secca. Sono curioso di sapere cosa dicono i puristi di, di Mizuno, perché comunque secondo me hanno fatto un passo in avanti con questa mescola. A livello di tomaia queste Wind utilizzano un knit molto elastico che consente un comfort davvero unico. Nella parte posteriore del tallone esiste un cuscino avvolgente, soprattutto nella parte interna. La conchiglia è relativamente dura e che questa cosa vi permette. Nonostante l'altezza del suolo, molto importante di avere una stabilità perfetta anche grazie al Wave che gestisce al meglio la stabilità della scarpa stessa secondo me vanno bene anche un po' per i lievi pronatori perché comunque c'è la piastra Wave che, che dà stabilità quindi secondo me va bene anche per i lievi pronatori suggeriresti di mettere un plantare personalizzato visto che questa uh, soletta si toglie molto facilmente tra l'altro soletta molto premium boh, non lo so sai cioè sì, si può cambiare ma è una scarpa relativamente bassa relativamente stabile quindi non so cioè, se ce l'hai lo usi per, perché è comunque è una scarpa neutra però boh, lo so ha una sua stabilità secondo me è superflua Eh vedi l'assurdo hai fatto tutta la scarpa? cioè Guarda qua è proprio una calza e poi il tallone invece conchiglia dura non si flette e sì c'è dentro un po' di morbido eh, ripeto mi sarebbe piaciuto avere il tutto un pochino più più solido nell'avampiede abbiamo notato uno spazio relativamente importante. Nei cambi di direzione potreste notare che il piede potrebbe fondamentalmente scappare. E la qualcosa non è piaciuta ad Andrea, ma non direi estrema, direi proprio una concezione diversa. È quel nit, tutta nit praticamente. Devo dire che, vabbè, questo sono un po' di parte che non mi fa impazzire in generale. Non... Credo di non aver ancora trovato una scarpa che mi piaccia con, con una, una concezione di, di tomaia così. Uh, questa è davvero tanto tanto morbida, mancano i punti di. non lo so, che la tengano un pochino più rigida e quindi la sento soprattutto quando devi spingere tanto che il piede un po' scappa. Quando fai delle curve strette, forti, un po' scappa. Ho amato molto il fatto che la lacciatura di questa scarpa, grazie anche ai lacci piatti, sicuramente premium, e alla linguetta che è un tutt'uno con la tomaia stessa, non si slaceranno queste scarpe in nessuna condizione. Ovviamente dovreste verificare la parte superiore, perché chiaramente stringere una scarpa di questo tipo con il nit, è abbastanza difficile. Le Wave Rider 26 hanno una lacciatura e un bloccaggio del piede sicuramente superiore. A livello di Intersuola utilizza questa scarpa, un Intersuola Energy che, secondo me, è ancora più morbida rispetto ai modelli precedenti. Le aficionados di Mitsuno potrebbero risentirne, però, secondo me, la tradizione Mitsuno è confermata anche grazie al fatto che questa scarpa con la piastra in wave vi farà correre davvero velocemente e i lenti si trasformeranno in lenti svelti. Allora, sono adatte secondo me per atleti leggeri e veloci, sicuramente per fare gli allenamenti, i lavoretti, anche per fare qualche lento un po' più spinto e sono scarpe da gara per atleti un po' più pesanti. Ma in allenamento fondamentalmente 15-16 km massimo, diciamo, vabbè, oh forse anche un po' di più. Uh, è una scarpa da, da allenamento, quindi da allenamento nel senso da lavori, tra detto, medi, variazioni, ma anche ripetute lunghe. È ovvio che sto pensando a fare anche i 3000, non è che ne fai più di 15-16 km, quindi è per quello che ho detto 15-16. Uh, in gara secondo me da, per degli atleti non velocissimi, quindi dai 4.30 ai 5, 5.10, secondo me sono top su mezza maratona di 10 km. E secondo te a chi sono adatte queste scarpe? scusami sai dove sono adatte queste scarpe qua? nelle gare quelle misto strada sterrato pista bianca le, quelle le non competitive diciamo secondo me è lì super proprio scarpa meglio di questa faccio fatica anche perché se pensi una vapor quando vai sulla pista bianca è un disastro Uh, te pensa che io usavo le, um, usavo le Rebellion per fare i cioè le, le gli allenamenti di campestre. Questa qua supera anche lei, quindi hanno una suola che è quasi da trail, direi top. Per chi dovesse appoggiare di avampiede non preoccupatevi perché davvero questa scarpa ti consentirà di correre verso l'avanti per chi appoggiasse di tallone sicuramente la scarpa stessa è davvero molto stabile e la presenza copiosa di energy vi consentirà di correre comunque sul cuscino per quanto concerne il battistrada sono rimasto davvero impressionato da due cose innanzitutto lo spazio nell'avampiede inoltre nei cambi di direzione questa scarpa è davvero fantastica nelle nostre corse in Valle Olona non c'è stato nessun problema di trazione questa scarpa la potreste quasi utilizzare per i trail secondo me è un battistrada ottimo su strada ho visto che si è consumato poco su pista bianca grippo un sacco e sulle, tu come ti ho detto prima sulle gare così mezzo, mezzo trail, trail inteso proprio sterrato Boh, mm, faccio fatica a pensare a qualcosa di meglio pure nelle corse autunnali con la pioggia, con le foglie abbiamo notato che la trazione è stata davvero fantastica e quindi la raccomando a tutti coloro i quali volessero correre non soltanto in strada ma anche in pista bianca oppure nelle ciclabili dove chiaramente le foglie cadono copiose secondo me sia le Rider 26 che le Wind hanno superato come qualità le 25 che erano le mie scarpe preferite comunque nei prossimi giorni faremo delle recensioni complete e magari un confronto tra queste due soprattutto se questo video dovesse raggiungere le 5000 views nei prossimi 30 giorni qual è secondo te la durata di questa scarpa? Beh, è una scarpa che secondo me dura, dura abbastanza 700 km, 800 secondo me dura anche lei perché anzi, boh forse dai facciamo 700 c'è la piastra che, che prima o poi si spiattellerà un pochino eh, però in generale mi sembra che sia, sia duratura a livello di calzata suggerisci stesso numero o mezzo numero in meno eh, perché comunque questo NIT diciamo è avvolgente No, il mezzo numero in meno però mi sa che eh, già, mi toccava, mi, già mi toccava il giusto eh, quindi direi, direi stesso numero perché il numero in meno, il mezzo numero in meno mi toccava il, la punta del piede quindi no stesso numero al massimo si prova l'accorgimento della calza un pochino più spesso Dal mio punto di vista questa scarpa ha delle qualità uniche che la rendono sicuramente la migliore scarpa sostenibile ma anche al tempo stesso utilizzabile per tutte le corse all around chiaramente alle velocità sostenute l'unico vero problema di fondo è che il NIT non consente un vero bloccaggio del piede perfetto con una stabilità dell'intersuola così e una tomaia un po' più classica secondo me avrebbero fatto una scarpa che spaccava di brutto nei prossimi giorni farò la recensione completa anche, faremo la recensione completa anche delle rider 26 che correggono questo problema e che secondo me rappresentano la scelta per tutti i podisti amatori voi nel frattempo stay strong, keep running iscrivetevi al canale se potete io come al solito vado a dar da mangiare il coniglio ci vediamo alla prossima, ciao!